Vorrei svegliarmi in un mondo uh, dove i diritti vengano concessi e non negati. In un mondo in cui i lavoratori non siano dei semplici fantasmi o dei numeri messi in fila davanti ad un tornello che gira 24 ore senza sosta. Vorrei che un datore di lavoro non faccia distinzione degli ormoni dentro il sudore di chi mette a lavorare. Tutela è sinonimo di umanità e progresso sociale. Vorrei vedere i più giovani avere la possibilità di istruirsi senza ostacoli e credere in un mondo migliore. Ma vorrei anche che l'istruzione fosse più vicina ai più giovani e alle loro famiglie. Vorrei tornare ad avere una vita sociale, non soltanto una vita sui social. Una volta bastava poco per sognare, oggi ho uno smartphone connesso al mondo con un'offerta da 50 giga, assurdo. Vorrei svegliarmi e vedere un mondo pieno di colori e non diviso in bianco e nero. Vorrei che non nutrissimo più mille pregiudizi verso ciò che non capiamo. Che non etichettassimo più una coppia di sesso uguale, ad esempio, soltanto perché ha qualcuno paranormale, nonostante si dicano... Ti amo uguale. Vorrei che gli animali che si sono riconquistati i loro spazi ci insegnassero il significato di libertà e di confini tra la nostra libertà e quella degli altri. Vorrei svegliarmi e non vedere più cittadini di serie A e cittadini di serie B, non vedere più distinzioni fatte in base al colore della pelle o, peggio ancora, in base al colore del passaporto di ognuno di noi. Se è vero che siamo tutti sulla stessa barca, allora è anche vero che l'unione fa la forza e solo remando insieme nella stessa e giusta direzione possiamo far attraccare la barca in un porto migliore chiamato mondo.